Eccoci. Eccoci, Benvenuti alla Biblioteca Antoniana. Eh, ci ritroviamo per la seconda serata di IA, eh, qui nella sala Monsignor, non offre buon cuore. Eh, Voglio salutare gli ospiti che per la prima volta questa sera si sono uniti al gruppo DILA e ai quali voglio, per i quali voglio fare una doverosa In qualche modo, grazie al collante che è il presidente eh, di Dila, Bruno Mancini, fondatore di Dila. Eh, tuttavia, eh, c'è diciamo, una connessione tra di noi, sappiamo quali sono in effetti eh, le mie aspettative, no? quali sono, i, eh, come, come dire, ciascuna serata un suo perché che conosciamo bene. Ci sono degli ospiti, quindi voglio chiarire che questa sera la biblioteca antoniana associazione nata veramente diversi anni fa, eh, che si è eh, diciamo allargata, ma adoro sul territorio nazionale ma anche estero e che eh, trova delle sedi qui e lì in, diversi, in diverse città. Eh, e eh, Queste serate sono dedicate eh, ad una serie, io direi, di performance, perché c'è una, una conduttrice, che ringrazio per la sua presenza qui, e che attraverso la modalità dell'interno cioè, ne abbiamo avuto un saggio, attraverso l'intervista ci racconta di protagonisti di Dila, i quali si esprimono attraverso il proprio modo di manifestare l'arte. Eh, questa sera abbiamo le opere, per esempio, di Clementina Petronica in Sala. Clementina è una poetessa, giovedì mm, sarà qui con noi anche con le sue poesie. Così come lei, questa sera ascolteremo. Eh, le poesie di chi è qui in sala e che appunto questa sera avrà il proprio spazio. Eh, ci saranno dei momenti musicali così come anche ieri abbiamo ospitato qui in biblioteca. Ecco, sono quindi serate eh, nelle quali appunto vivremo un'esperienza, un'esperienza che voglio condividere anche con gli ospiti che appunto ci hanno raggiunto e che hanno deciso di, di essere con noi. Eh, non voglio rubare tantissimo tempo, voglio solo dire. Signora Lomfre Monopore ha una presenza importante ed è il quadro alle mie spalle, Vittoria Colonna, eh, che eh, ha detto dietro eh, ciascun interlocutore che breve posto qui in sala e eh, che negli anni ha, ha realizzato eh, il sogno di signora Romfre Monopore che è una prospettiva eh, diciamo, non soltanto sul territorio ma che ha saputo dialogare anche con l'esterno. Forse la pandemia ci ha dato questa opportunità attraverso i nuovi mezzi di informazione e devo dire che Vittoria Colonna è una presenza costante, ecco, quando ieri ascoltavo le poesie eh, che abbiamo potuto, eh, diciamo, sono state reclamate in sala, eh, mi sono resa conto che in effetti è un po' questo il senso di questi luoghi, la possibilità di esprimersi eh, attraverso il proprio modo di, eh, diciamo, condividere eh, il proprio vissuto molto spesso e, e quindi vi ringrazio per averlo potuto condividere con noi in queste serate. Eh, non voglio rubare tempo però alla, alla manifestazione e naturalmente per chi eh, è qui per la prima volta eh, non è mai da questa parte del tavolo Bruno Mancini è il Signore che è qui ed è colui che ha dato avvio a questo straordinario. Eh, cammina sulle gambe di tantissime persone presenti in sala, quindi questa è la scoperta che ha questo effetto.